Grazie Presidente, grazie Consiglieri. Mi premeva, ehm, avendo avuto anche il confronto con alcuni Consiglieri, specificare alcuni temi riguardo a questa variazione, eh, in particolare eh, sulla natura del, dell'intervento, ovvero sul, sulle risorse che sono state rese disponibili. Allora ricordo che il programma di cui in, in premessa, il programma previsto a dalla, dal governo quindi sulla legge di stabilità 2016 prevedeva non l'ho detto precedentemente prevedeva un contributo straordinario di eh, 500 milioni di euro questo contributo è un contributo che, era stato, che è stato trasferito eh, alla, al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei ministri quindi sostanzialmente sono somme che sono state erogate da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In quella sede si è pensato e si è immaginato di costruire un percorso di eh, riqualificazione che desse priorità a, agli ambiti territoriali estesi. Quindi non si è pensato di intervenire specificamente su, ehm, su singole città, bensì di ragionare in termini di rigenerazione di intere aree urbane de degradate, quindi su questo ehm, il, la nostra amministrazione mh, si è dovuta eh, cimentare in dei bandi perché chiaramente le risorse, essendo eh, molto limitate, prevedevano in effetti un, per soltanto per la regione Lazio un massimo di 40 milioni di euro quindi ricordiamoci che quando si parla di questi sem sembrano pochi gli interventi che sono stati fatti ma in realtà anche le risorse che erano state messe a disposizione erano molto limitate perché parliamo di 500 milioni per tutto il territorio nazionale quindi per quanto riguarda il territorio ehm, regionale era previsto un importo di 40 milioni di euro. Su, e questo riguardava quindi tutte le città metropolitane, in questo caso, quindi Roma come città metropolitana. E 18 milioni erano previsti per i comuni capoluogo di provincia. Quindi non, abbiamo, non siamo riusciti ad accedere proprio con questi bandi all'erogazione dei 40 milioni di euro, siamo riusciti ad accedere soltanto alla quota di 18 milioni di euro come capoluoghi quindi su questo ci siamo eh, ovviamente dovuti ehm, adeguare per quello gli interventi sono stati anche selezionati attentamente perché si è cercato di andare a intervenire su quelle aree dove in effetti già c'erano come avevo già spiegato prima delle progettazioni in corso queste progettazioni in particolare eh, riguardano l'area del corviale eh, perché l'area del Corviale? Perché sappiamo bene che non solo ci sono delle tematiche legate all'occupazione all di alcuni piani di questo enorme complesso di eh, alloggi, eh, perché? perché queste occupazioni hanno riguardato delle, dei piani che erano dei piani non utilizzati per finalità residenziali, bensì per finalità commerciali, quindi la progettualità che si è cercato di mettere in piedi con il contributo dell'Ater è stato quello di individuare proprio in questo immobile ulteriori alloggi, quindi frazionare questi, questi locali e cambiarne la destinazione proprio per queste finalità. L'intervento che si sta facendo quindi sul Corviale riguarda da un lato la riqualificazione degli immobili, ma dall'altra anche la riqualificazione delle aree limitrofe, quindi è necessario trovare ulteriori risorse che andassero a mettere in sicurezza non soltanto un intervento di natura alloggiativa, ma che consentisse anche alle famiglie di potersi Ehm, diciamo, misurare all'interno di un territorio con infrastrutture adeguate. Parliamo quindi per esempio del plesso scolastico che è necessariamente di eh, via Mazzacurati che necessitava un intervento importante, parliamo di oltre 1 milione e 800 mila euro quindi è un intervento importante e dall'altra anche quella di cominciare a rimettere in sicurezza Alcune aree di eh, specifiche ehm, stradali, alcune aree, alcune aree legate alla viabilità. Lo stesso principio è stato utilizzato per il discorso del decimo municipio, cioè si è, andato, si è voluto scegliere come aree di intervento delle aree profondamente degradate dal punto di vista del decoro urbano, della, eh, della vivibilità ma anche della rischiosità e della pericolosità della criminalità organizzata, perché all'interno di questi sapete bene che, per esempio, nel caso del Corviale c'è una, una sorta di parastato che si eh, realizza in quell'area e quindi la presenza dell'amministrazione e di risorse pubbliche in quelle aree diventa un ulteriore volano per cercare di arginare questi fenomeni di illegalità. Perché ricordiamoci sempre che nel momento in cui si combatte il, il degrado e si opera nel decoro cercando di riportare eh, le aree in un, in un contesto vivibile e accettabile da parte della popolazione residenza residente, produce un beneficio, un beneficio sia in termini di orgoglio della collettività e dei cittadini che vi abitano all'interno di quegli immobili ma nello stesso momento anche chi sta combattendo, perché vi assicuro che ci sono tantissimi cittadini che stanno combattendo e l'assessore la, Stefano Lucidi eh, del, del municipio me lo ricorda costantemente, lì c'è un, una, una forza civica che, si sta, eh, che sta rischiando anche sulla pelle di portare avanti determinate iniziative. A maggior ragione abbiamo ritenuto che questa amministrazione doveva dare un segno forte un, un segno tangibile all'interno di aree, di aree del genere così degradate credo che sia inutile fare la stessa premessa per il municipio 10 sappiamo bene che in quell'area eh, sono nate e hanno trovato terreno fertile eh, organizzazioni criminali Organizzazioni criminali che hanno eh, contaminato tutta la capitale. Il fenomeno che è stato sempre de, mh, chiamato dai giornali mafia capitale trae le origini proprio da quelle aree dove personaggi eh, assolutamente ignobili si sono permessi di appropriarsi di aree di denari pubblici e hanno ritenuto che i loro diritti potevano prevaricare i diritti di altri e allora ci siamo chiesti in quelle aree che cosa era necessario fare abbiamo detto in quelle aree è necessario intervenire intervenire sostanzialmente non soltanto con una presenza importante che è, stata, che è quella del prefetto Vulpiani sicuramente una persona di equilibrio di grande competenza e con una professionalità indiscussa nell'ambito della sicurezza e di riprissionalità nelle aree locali dall'altra parte era necessario invece consentire anche alla polizia locale e alle forze dell'ordine di avere dei luoghi dove poter espletare correttamente e dignitosamente il loro intervento sul territorio, il loro intervento di sicurezza e quindi abbiamo pensato che un immobile di proprietà dell'amministrazione regionale che era stato appunto non era più utilizzato, era oltretutto anche abbandonato, poteva diventare un simbolo di rinascita proprio in un municipio che aveva subito tanto, aveva subito tanti saccheggi. Quindi su questo si è lavorato profondamente, c'è stato un coordinamento per cui ringrazio tantissimo la delegata, la sindaca Giuliana De Pillo, ma anche il Presidente del, del, movimento del, del, consiglio, del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara, perché il loro eh, impegno costante personale all'interno di quel territorio ha consentito che tutte queste risorse finissero esattamente in, quel, eh, in quei contesti. E Su questo c'è stata anche un'iniziativa civica, perché anche i cittadini della, della zona di Ostia in particolare che conoscevano molto bene l'importanza di quel plesso scolastico hanno combattuto affinché rimanesse nella disponibilità di tutti i cittadini perché questo è anche un altro, degli, un altro dei segnali che bisogna dare bisogna cercare di far capire che ogni singola struttura che viene realizzata per servizi eh, verso i cittadini servizi pubblici devono restare tali non possono essere utilizzati per altre eh, diciamo, speculazioni. Ecco, questo è stato l'altro messaggio che abbiamo lanciato proprio con questa, con questa operazione sull'ex GIL e eh, mi preme anche ringraziare il prefetto eh, Vulpiani perché proprio anche la sua eh, attività, di, soprattutto di stimolo e di pungolo nei confronti di tutte eh, le istituzioni che si muovono all'interno e che comunque hanno competenza eh, per la realizzazione di, quel, di, quel, di questo intervento si sono chiaramente allineate e hanno seguito questo, questa volontà io credo che nel momento in cui tutte le forze da quelle diciamo, istituzionali simboliche fino a quelle politiche che hanno sostenuto queste iniziative al, alla forza civica si riesce a raggiungere obiettivi assolutamente insperati, perché quell'area poteva essere oggetto di, di qualsiasi occupazione, di qualsiasi forma di degrado, invece questo intervento va proprio in questa direzione. Credo che il segnale che si sta dando, anche con l'intervento condiviso con ehm, l'esercito, quindi con le forze armate, che attraverso la loro competenza... E i loro ingegneri e i loro tecnici ehm, stanno contribuendo a costruire un, un percorso di risanamento concreto perché anche quell'opera viene realizzata dal eh, genio eh, militare. Quindi Per noi è molto importante anche questo contributo che viene dato perché si riesce anche a sradicare fenomeni di collusione che solitamente risiedono all'interno dei territori in cui ditte eh, diciamo, locali eh, vivono o vivacchiavano sulla base di connivenze che si erano create nel tempo e avevano impedito la costruzione invece di un tessuto eh, imprenditoriale di maestranze di competenze sane. Ecco quindi anche questi interventi che si stanno facendo grazie, grazie al municipio e Ehm, ai nostri delegati, in particolare appunto la delegata Giuliana Di Pillo sul territorio, stiamo riuscendo a, a dare delle risposte concrete a dei fenomeni che si, stanno, che si sono eh, perpetrati nel tempo e al quale questa amministrazione sta cercando finalmente di porre un freno, chiaramente con l'aiuto delle istituzioni, del prefetto del Ministero degli Interni e di tutte le forze dell'ordine ecco, quindi per noi questa variazione su questi dati su questi, su questi interventi rappresenta molto di più delle cifre che sono scritte all'interno di questo documento ricordo che anche eh, gli impegni economici che vengono presi da questa amministrazione molto spesso pesano sui saldi finanziari, sui saldi di finanza pubblica Ecco, quello che cerchiamo di spiegare tutte le volte a, a chi viene e contesta eventuali riserve, per chi conosce bene come funziona il sistema delle riserve, da parte di molti operatori che eh, realizzano opere per conto dell'amministrazione cercando di lucrare su cavilli eh, contrattuali e che quindi creano contenziosi infiniti a volte di milioni di euro, ecco, ricordiamo sempre che ogni volta che si, debba, si, deve, ehm, si deve misurare e accantonare risorse per eventuali contenziosi, in realtà stiamo privando l'amministrazione di risorse che possono andare a disposizione dei cittadini. Per questo anche questa operazione che stiamo facendo, proprio sia la Commissione Bilancio, che ringrazio perché la Commissione bilancio attraverso un'opera costante che sta facendo con l'aiuto di tutte le altre commissioni di monitoraggio sulle varie opere, sulle varie iniziative, i vari interventi che si, dove, che si devono portare avanti nell'anno. quindi Il famoso impegnato sullo stanziato, ecco, questo parametro lo stiamo finalmente monitorando a livello politico. Perché nel momento in cui le risorse sono poche, sono scarse, i vincoli finanziari sono limitati, serve, un, serve eh, una scelta politica, ma serve coraggio, perché bisogna decidere esattamente dove andare a destinare quelle risorse scarse che l'amministrazione ha, ma che vuole utilizzare in maniera produttiva. La marginalità di questi investimenti, di queste risorse che devono essere messe a bilancio, devono produrre benefici reali ai territori quindi l'impegno di questa amministrazione è anche in questo ecco, a volte ci è stato detto io quando partecipo alle commissioni competenti spesso le opposizioni ehm, contestano il fatto di provvedere con variazione di bilancio ex ehm, articolo 42 ecco, noi queste, questi interventi li facciamo sicuramente in urgenza, ma li facciamo perché non vogliamo perdere delle occasioni, non vogliamo privare i cittadini di risorse che possono nel momento, sul momento, contribuire a, ad aumentare il livello di sicurezza, di ehm, protezione e di vivibilità che ci si aspetta all'interno di determinate aree. Quindi, ripeto, ehm, se da una parte... Le, le variazioni fatte e decise dalla Giunta possono sembrare delle iniziative eh, unilaterali, in realtà sono delle iniziative di responsabilità. Lo dimostra questa variazione che stiamo andando a discutere, ma lo dimostrano anche le altre variazioni perché eh, è, diciamo, all'onore della cronaca, immagino anche l'ultima variazione che è stata approvata la scorsa settimana dalla Giunta in cui si prosegue in questa direzione, cioè si cerca di consentire a tutte le realtà territoriali di disporre di risorse utili per la vita di tutti i cittadini. In questo momento mi riferisco in particolare, per esempio, agli AIC, quindi alla, al contributo che viene dato soprattutto sulla, eh, sulla scuola e sulla disabilità sono temi che non erano mai stati affrontati finalmente per la prima volta abbiamo un modello di valutazione delle contribuzioni sugli AEC siamo riusciti a riportare il livello di contribuzione a un livello medio eh, nazionale cosa che non si era mai fatta prima anzi c'erano delle disparità tra i territori ecco quindi oggi vanno viste le variazioni anche in quest'ottica si cerca di creare una omogeneità di trattamento e non una disomogeneità molti municipi eh, ricevono benefici e altri meno. Ecco, questa è un'attività una, un che invece impedisce che certe cattive prassi possano andare avanti. Ecco, eh, in precedenza eh, avveniva questo. Ecco Quindi ripeto, il, il percorso e penso che anche i revisori eh, con il loro parere che è allegato alla variazione di bilancio eh, mettono in luce è proprio questo, cioè il fatto che da una parte vi è eh, un, un intervento certamente importante. Certamente concludo, appunto, volevo soltanto ricordare che anche questa manovra trova un parere favorevole da parte dei revisori che eh, raccomandano eh, una, una pronta eh, diciamo, verifica della, degli impegni che si prendono attraverso questa variazione affinché le opere che sono indicate al, all'interno vedano una eh, immediata esecuzione. Grazie.